E c'è un posto solo dove andare Lì nessuno mai mi sente Lì che il vento tra i capelli Non l'ho avuto là per sempre Puoi volare fermo oltre i confini E il perduto è mai perdente Lì si accende Good job tu è